Ciao a tutti! Oggi prepareremo la birra analcolica allo zenzero. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono zenzero fresco sbucciato e tagliato a pezzetti, acqua frizzante molto fredda, limoni pelati al vivo e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna i limoni pelati al vivo e lo zenzero, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Adesso riuniamo un po' sul fondo del boccale, versiamo mezzo litro di acqua gassata molto fredda e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8. Il composto è pronto, filtriamolo e aggiungiamolo all'acqua rimanente. La birra analcolica è quasi pronta, adesso la serviremo. Con un limone tagliato in due andiamo ad inumidire il bordo del bicchiere. Giriamo sotto sopra. In un piatto abbiamo messo del sale, proviamo il bicchiere. Avremo creato questo effetto nel bicchiere. A questo punto versiamo la birra alcolica. ed è pronta per essere servita birra analcolica grazie e alla prossima ricetta